Allora, prendiamo le ossa. No. Non posso prendere le ossa? No, no. allora, dobbiamo costruire un puzzle. No, no, no, no. parti dalla gabbia toracica. Potrebbe essere qua o qua. Penso qua, più facilmente. Sì, secondo me, non so, però, girato al contrario. Eh, sì, così, direi così. Allora? Ok. Questo mi sembra perfetto qua. Cos'è sì, la vediamo. coda? metti eh, mettilo giù mettilo giù mettilo giù eccolo qua eh, esatto devo togliere questo questo va qua decisamente questo forse va qua sì, okay. questo lo devo mettere qua e allora quella è la testa e va giù di là questo va questo qua eh non mi convince questo qua sai <ride> proviamo a invertirli proviamo a invertirli questo mi sembra molto meglio e eh, guarda pure questo Uh -huh. Ok, così mi sembra meglio. Vediamo. è, è un, uh, un... un porchio. Guarda, lo strizza proprio. Attenzione, eh. mm -hmm. Non credo che sia venuto molto bene. Eh, forse abbiamo provato qualcosa. Non sembra affatto lui. Eh, sembra affatto lui. Ci, ci, ci riproviamo, ci riproviamo. Questa la mettiamo qua. Eh? e poi questo facciamo così allora penso di sì, metti quello lì davanti e poi la testa cosa dite? vediamo se non diventa un altro grobrio terribile no, non ce la fa è, è stato utilissimo ragazzi, perfetto sono sicuro che sia ancora affamato non la possiamo mettere dentro una forse bisogna mezzo forse, forse, forse bisogna a mangiare ma poi tipo farlo saltare in aria quindi magari troveremo un esplosivo nel corso eh, della terra sì. One week later Montando l'episodio precedente, che non so se sarà a metà tra questo e quell'altro, perché li stiamo montando tutti in, in, in sequenza, ho notato che ci siamo persi un oggetto che probabilmente è molto utile per questo enigma eh, che stavamo risolvendo dello scheletro della tartaruga. Ed ecco qua il cilindro. Ci eravamo passati sopra col mouse, ma ero stato troppo so distratto per vederlo. La bomba a che punto la metto? Perché prima del fluido, vero? Io faccio così... Poi col destro non posso fare niente qua. Esco. Ci metto la bomba. Esci. E ci stai fermo. Esatto, amico mio. Ah. Cosa ne dici di un congegno esplosivo alieno? Perfetto. E E poi gli strizziamo le palle. Mm. Cioè, le... E io le... preferisco aspettare fuori. Ok, vediamo che fine fa. Il mostro dell'agon di Ness Con questa CGI che ogni volta mi fa incrociare È esploso Con che faccio? Proprio il terreno Ma caverna quale sopra. caverna sottomarina? Quale? Forse quella dove avevamo fatto quella cosa che abbiamo visto che... noi Oh, aspetta, vi ricordate il primo o secondo no, il secondo episodio in cui ci vediamo notare se eh, scriviamo una combinazione di caratteri nella cupola di cristallo? Allora, eh, prendiamo la lastra, che sarà uno dei pezzi che ci permetteranno forse di tornare a casa, la lastra a forma di Perineo, eccola qua. E, dopodiché asta arancione incisa perfetto ci permetterà di aprire un'altra porta che sagace che è il nostro capitano di sto cazzo mm. questo è un po' sta sistema è no, lentissimo eh, ma perché deve fare il morphing è una cosa figa era troppo figa all'epoca no? ecco qua fantastico ok altro tram perfetto questa è la chiamata del tram di nuovo siamo in una nuova area mai eh, esplorata prima andiamo fuori Ok, una scoglioniera. Mm. Aspetta, eh. Perché secondo me qua ci vuole del timing per fare questo salto. E io ho paura. Uh, e ecco, qua. Aspetta, eh, ma. Mm, no, no, secondo me non, non puoi saltare. No. Eccolo. Ah, no. Ah, ah, secondo me non puoi saltare. Eh, non te ne faremo <ride> una volta che prendo l'onda tutto da solo il masso non si muove e se invece ci infilo sotto una palla e eh, lo ah, farlo cadere esatto così non dovremmo più io timingare mamma mia mamma mia ma quante ne sai oggi io avrei usato qualcos'altro tipo non lo so una, una bussola una torcia col masso perché si sa che i fotoni vanno velocissimi potevano spingere il masso lo stanno aggeggio vediamo un bottoncino o qualcosa? Un bottoncino uguale interruttore. Avrebbe Clicco. dovuto accendere un altro ponte di luce, ma non l'ha fatto. Mm. Ma non l'ha fatto. Mm. Do... Sarebbe abbastanza fastidio. Di... Oh, no! Aspetta, aspetta, sto tenendo premuto. Guarda, tenendo premuto succede qualcosa. Ha fatto ah. un'animazione in più. Aspetta, che prova a regolare. Lo il il, il, il come cazzo si chiama. Adesso sta guardando in Occorre giù solo sta una guardando. piccola regolazione. Nel frattempo, Master Giullare ha dato le coordinate per lo swatting. Perfetto. Invieremo ecco. una squadra in 10 minuti. Ha attivato un ponte! Ha attivato un ponte! Alessandro, no, ha attivato ponte. un ponte! Nooo, andiamo sulla luce brillante. No, aspetta, prima esploriamo l'aria, poi tornando indietro. Ah, wow, guarda dove siamo! Guarda dove siamo! Sulla dove schermata siamo? della nostra prima thumbnail. Del primo episodio su YouTube. Attenzione! Abbiamo trovato un dildo blu di quelli da infilare dove c'erano quelli non batte il sole Esatto. Una spada laser blu. Esaminiamola. Asta blu. È un'asta luminosa blu. È un'asta luminosa blu. Mm, quindi non è un mm. mm. dildo. Mm. volevo vedere se c'era altro. Tipo questi testicoli qua in primo piano. Intanto Signorina nei file ci mostra che conosce almeno una vocale. Andiamo nell'alto piano. Per quattro. <ride> per quattro. C'è <ride> una vocale quattro volte. <ride> Quelle sono le vocali. O, O, O, O. il simbolo di Batman. E' il simbolo ah, visto di Batman. Ma come stanno andando le cose? Scommetto che qualunque cosa quella bestiolina abbia rubato. E' un topo, hai visto un topo? Ne avrò un urgente bisogno tra qualche minuto. Ha proprio ragione. Questa caverna cos'è? Un'altra caverna, diversa? Palo, buco, asta... Cos'è oh questa signore, cosa? Questa costura torace buco Sarà coperchio. Qualcosa. Prendi l'asta, prendi l'asta qua, qua ci stiamo tutta la sera. E dove posto se la metto adesso? È tutto al suo posto. Prendo il coperchio, una sottile lastra metallica con sopra un pulsante. Usiamo il coperchio col pannello. Non servirà molto coprirlo se manca un pezzo. Non servirà molto coprirlo se manca un pezzo. Brutto idiota. Non è che dobbiamo creare la... una trappola con la cassa toracica? Guarda. intrappolare ehm... la bestia che magari ha qualcosa che ci serve. Hai letto nel pensiero della Quei wiki. Il ganso non potrà sostenere quella cassa in che quella wiki. posizione. Mm -hmm. Infilo il palo nel buco Alessandro, sei pronto a vedere questa cosa live su Twitch? No. Non ci sta no. qui e poi non è da ah. noi. È da un altro tipo di streamer, ma non ci sta il palo nel buco la cosa blu. No? Ah, aspetta, aspetta, aspetta, c'è un perno. C'è un perno. Ho trovato perno. un perno. Ci pare che manca perno. Il, perno. il perno, perno, un piccolo perno è una parola bellissima. La continuerò a dire perno. Finché sì, non smetterà di avere il perno. senso. Abbiamo un perno. Adesso mettiamo il perno dentro il buco, <ride> Ah, ho trovato un perno. C'entra allora, benissimo. Ah, entra benissimo. Visto, bastava sì. avere le dimensioni contano, ragazzi. C'è poco da fare. Eh, sì. allora, prendo il palo e lo metto nel perno. Che <ride> palle con questo perno! Dai, prendi il palo e mettilo lì. nel perno. Ah, no, aspetta, ha cambiato nome, adesso si chiama spillo. Forse perché si è rotto il cazzo di essere il chiamato spingillo. perno. Vabbè. La carcassa. Mm -hmm. Col gancio. Ragazzi, che perfetto. macchinazione Perfetto, ci siamo, ci siamo e adesso l'asta L'asta penso che sia quello che fa scattare tutto Lo usiamo con la cassa se eh, eh. Perfetto Ma c'è un buco anche Due buchi Ci serve Assolutamente un'isca Dove troveremo un'isca? Eccolo, eccolo, eccolo Ma eccolo ammazzalo, matalo, matalo per ora non abbiamo Quindi, niente, ricordiamo, eh, ricordiamoci questo posto. Io andrei verso la luce brillante. Posso andare verso la luce brillante? O faccio una sì, fine? ma potrebbe essere l'ultima cosa. Se, se, se ti senti eccessivamente bene, torna indietro. Allora, questo è uno, Guglia, sagoma di cristallo. Noi penso che siamo alla Guglia. Vado verso la sagoma di cristallo. Esatto, vedete questo schifo che. Corre velocissimo, ma ah, solo accadde. E non siamo sempre all'isola. Ne sicuro no? camminare là. Questa è la navicella che ci riporterà a casa, ne sono sicuro. Ha la stessa forma, ne sono sicuro anch'io.